Io la mia città santo la mia valida e mi unito da fe, ma sapevo che venga scadeva come un'asta ma più che passa tempo la salvisa a una sfesta, non può a quella femme, perché tutto è vagabè, la crisi la gestella mai in poche de, e venga si raia un e salto smania fora qui che dono il pensare. Io mi allengo la mia città, Santerla mi valede ogni anno e, e mi vasco rossi l'era loris ferretti, e mi bodler, arce, cioè me va Giorgino Monte, e la curirà la metropolitana, la nera discoteca la fede della spana, andegli in fjom, a fessna gabane dalla schiena de campo, ma è una cana, power power power power, power a dialot. Ayala, in inglese, in tegamina Power Ayala, Power Ayala. Grazie che io mi alle la mie idee, senti la mia valida, da fare. La soffioresta, Zenk, scardeva come un'est, ma più che passa il tempo, la salvisa una svesta. La soffioresta, Zenk, era come un'est, e avrebbe un'etermon senza capitale le fasciste. La soffioresta, Zenk, era come un'est. La luteva con le pugni la luteva con le pugni la luteva con le pugni te. la luteva con le pugni, te. Con le pugni te. ben in besta. Grazie mille. Grazie alla BT della bellissima serata e soprattutto alla figlia.